rispetto alla mission, eh, chiamiamola così, di questo progetto del No Limits eh, Group, qual è ad oggi eh, secondo voi la situazione in generale dell'inclusione delle persone con disabilità e riferendoci eh, a, a come è iniziato un po' il vostro progetto eh, relativamente ehm, allo sport, quindi l'inclusione sia, sia a livello generale che relativamente allo sport delle persone con disabilità. Allora, sì, magari rispondo io su questa. Allora, negli ultimi decenni sicuramente sono stati fatti degli enormi passi in avanti, chiaramente, rispetto a quello che era eh, la cultura dell'inclusione che c'era fino anche solo a, a 10 o 15 anni fa. Um, quello che sicuramente è, è arrivato il momento di fare, secondo noi, è eh, un ulteriore salto, proprio partendo da dallo sport, eh, che sicuramente è un settore strategico, cioè occorre passare dall'attuale concetto di eh, inclusione come diritto a fare le stesse cose a qualcosa di molto più alto, che è il diritto a fare le stesse cose insieme, che non è la stessa cosa. E proprio partendo dallo sport, eh, secondo... Eh, quello in cui noi crediamo moltissimo è che sia possibile eh, non solo attraverso le attrezzature necessarie ma anche mh, attraverso ehm, la considerazione della diversità come una delle caratteristiche di una persona, non come un'etichetta che viene eh, attaccata di fatto a una persona e che poi la relega in un certo sport, in un certo contesto fisico per fare sport o su certi risultati che in realtà probabilmente non sono quelli che la persona sogna quindi il diritto a fare le cose insieme in realtà è, è, è anche il diritto a sognare quello che ognuno ritiene di dover sognare e l'ambito sportivo secondo noi è, è fondamentale in questo senso Guarda, hai detto una, una cosa che a me personalmente sta molto a cuore, cioè la visione delle eh, disabilità, poi io parlo sempre di disabilità, ovviamente al plurale, essendocene molte, e, eh, che eh, riguardano molteplici aspetti, se vogliamo, delle nostre vite. Quindi la visione delle disabilità come una delle caratteristiche, permet, permettemi il, il termine, semplici caratteristiche della persona. Ed è un tema che sì. mh, proprio accesso totale eh, si pone come, come faro.